c'è anche una realtà molto più complessa sia dal punto di vista dell'integrazione perché poi parleremo del YouSoli sportivo però per tanti ragazzi è difficile perfino tesserarsi ma soprattutto, e poi andremo nello specifico a volte è difficile anche riuscire a fare attività sportiva Sì, assolutamente, proprio, proprio così ovviamente anche da parte, da parte mia da parte di tutta l'associazione che rappresento la WISP eh, vorrei sottolineare i risultati veramente straordinari che il nostro Paese ha collezionato alle Olimpiadi appena eh, terminate. Sono stati Giochi olimpici veramente particolari, straordinari. Io direi non solo per il medagliere azzurro, un'edizione veramente che potrà contribuire, io credo, a far letteralmente, diciamo così, rimettere in moto il nostro, il nostro Paese. Olimpiadi appunto che ci consegnano oltre alle medaglie, al prestigio internazionale, al prestigio mondiale, io direi proprio una ventata di aria nuova, fresca, carica soprattutto di speranza per il futuro. Un'aria fresca così come le tante ragazze, i tanti ragazzi, gli atleti, gli atleti che sono stati, abbiamo visto, capaci di lottare rappresentativi sicuramente di un'Italia multietnica, un'Italia, come ha sottolineato il Presidente Malagò, eh, integrata ecco io al momento toglierei diciamo un attimo quel super perché abbiamo tanto lavoro da fare nello sport di base sulle, sul territorio e io credo che tutto questo però possa assolutamente rappresentare un impulso nuovo ecco veramente per una nuova cultura abbiamo bisogno credo di questo una nuova cultura che approccia allo sport a tutto lo sport non soltanto quindi a quello di vertice eh, assoluto una nuova cultura che consegna uno sport che possa ecco godere anche di risorse nuove e, e possa godere anche di ulteriore eh, rappresentanza uno allora, sport come piace dire a noi che diventi una vera e propria politica pubblica certo, allora poi... eh, saluto Alberto Cech uno psicologo dello sport sull'importanza ci, ci arriviamo tra poco del, eh, dei mental coach che, di cui si è tanto parlato in questa lezione delle Olimpiadi ma prima vorrei fare sia a Riccardo che oh, eh, a Tiziano Pesce una uh, domanda perché il Corriere della Sera evidenziava ieri un dato che secondo me è importante, eh, abbiamo detto lo ha detto anche Malagò, atleti che provengono da tutte le regioni però evidenziava appunto il Corriere della Sera eh, in realtà si allenano tutti i nostri campioni in centri di eccellenza, in centri olimpici che sono però nel centro nord quindi eh, torniamo ancora una volta sulla drammatica differenza degli impianti non soltanto di eccellenza ma anche degli impianti di base che al sud scarseggiano e rallentano questo movimento che invece lo abbiamo visto può darci davvero tanto, Riccardo? Assolutamente, è un dato, un dato reale che tu hai fatto bene a ricordare. Purtroppo, anche se devo dire, in mezzo alle difficoltà sono maturate medaglie straordinarie. Penso per esempio alla via italiana delle arti marziali, permettimi di definirla così, perché abbiamo vinto medaglie in discipline sportive che sono nate in Giappone, che sono nate lì dove ci sono stati le Olimpiadi e che sono arrivate da ragazzi che hanno lavorato faticosamente a Isernia a Isernia, in Molise piuttosto che in Puglia quindi di fronte alle difficoltà probabilmente si è scattato qualcosa in più però è chiaro che non si può sempre improvvisare, è chiaro che non si può affidare alla sorte eh, un risultato invece che può essere programmato con impianti naturalmente che soprattutto nel centro sud siano adeguati a quelli che sono necessari per fare, eh, per, per fare poi naturalmente dello sport un momento di crescita e non soltanto a livello di medaglia, questo è un tema molto importante, l'impiantistica sportiva, spero che dopo questo olimpiade qualcuno pensi veramente a lavorare in questa direzione. Ecco, Pesce, voi che lavorate appunto con lo sport di Base, a volte è davvero difficile, lo dicevo, specie nel, eh, nel meridione, trovare gli spazi per fare attività di base. Sì, assolutamente è difficile trovare gli spazi, a volte non solo nel, nel profondo sud, ma esistono profonde disuguaglianze anche nel centro-nord, nel centro e soprattutto questo è un elemento assolutamente importante da sottolineare in questo, in questo momento. Non dimentichiamoci che l'associazionismo sportivo di base è quelle decine e decine di migliaia di associazioni e società sportive dilettantistiche che rappresentano quel DNA del nostro sport, sono per usare un eufemismo direi così alle corde. E, tra l'altro i dati relativi ai contagi, e alle varianti lasciano intendere che avremo a che fare ancora per un po' di tempo con protocolli restrittivi, quindi con ulteriori sacrifici, e quindi c'è necessità sicuramente, noi riteniamo, di un sostegno ancora più concreto per lo sport di base in occasione di questa emergenza eh, sanitaria eh, noi più volte abbiamo lanciato l'idea della possibilità eh, di un piano nazionale ecco che il governo si faccia promotore di un piano nazionale per una nuova cultura sportiva ma anche di eh, attività motoria che metta al centro il benessere della persona promuovendo attività fisiche e sport a partire dal rapporto diciamo, con la salute pubblica, con la scuola l'impiantistica è assolutamente fondamentale eh, però andrei anche oltre il tema delle, per esempio delle città delle periferie, delle aree interne quindi non solo degli impianti sportivi diciamo tradizionali, istituzionali ma pensiamo a tutto l'ambito a tutte le opportunità che ci possono dare anche quegli impianti destrutturati quei luoghi magari periferici che con poche migliaia di euro possono essere diciamo ripristinati e consegnati alla pratica sportiva di base, c'è tutto il tema anche del piano nazionale di Ehm, riprese resilienza certo. abbiamo visto che il governo ha già stanziato delle risorse importanti sulle strutture sportive che lo sport diventi veramente una politica pubblica trasversale eh Credo che è... Sia sì, è fondamentale importante. se vogliamo continuare a crescere perché ricordiamo che eh, senza lo sport di base è difficile trovare i campioni che poi invece ci regalano queste splendide emozioni che abbiamo visto a Tokyo eh, porta però tanti ragazzi, tanti giovani si avvicinano allo sport per curiosità, con ancora negli occhi il campione preferito e arrivano a praticare uno sport, e noi sappiamo che purtroppo siamo fanalino di coda in Europa come pratica sportiva dei più giovani, quindi la, il successo del campione aiuta anche la pratica sportiva Assolutamente, proprio così, e proprio per eh, questo che lo sport di base dovrà essere ancor più sostenuto nei prossimi, nei prossimi mesi. Eh, abbiamo appunto raggiunto il record di medaglie, ma non dobbiamo dimenticarci appunto che il nostro paese è sempre ai primi posti diciamo così, di un altro medagliere che non ci piace assolutamente, quello della sedentarietà quello delle malattie croniche che potrebbero essere contrastate proprio con la straordinaria medicina della pratica sportiva. Eh, uno sport eh, che può favorire sani e attivi stili di vita per garantire benessere non solo ai più giovani, ma diciamo qualità eh, di vita migliore alle cittadine e ai cittadini di ogni età. Eh, le quasi 100.000 associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro tenuto dalle CONI devono essere appunto messe nella condizione di poter ripartire i dati che in questo momento abbiamo rischiano di vederne un terzo, non eh, riaprire le porte delle proprie società certo, speriamo davvero che questo non avvenga, Dobbiamo, lasciamo la linea adesso eh, al GR1 ringrazio i nostri ospiti, Trovo, troveremo ancora Riccardo Gucchi nella seconda parte della nostra trasmissione adesso l'informazione del GR, Radio Anch'io torna subito dopo, a più tardi